Un saluto a voi che ascolterete questo audiolibro, La storia di tutto di Giovanni Nucci, una versione semplificata della Bibbia, volta probabilmente più per un pubblico di, di bambini e ragazzi, ma che direi non fa male neanche a noi adulti riascoltare perché, al di là del contenuto, perché è religioso o meno, perché credente o meno, è, è un libro fondamentale. D'altronde è il libro dei libri, la, la Bibbia. Ci sono all'interno dello stesso tantissime storie, metafore, lezioni di vita che, sulle quali eh, è sempre utile riflettere. Buona fruizione a tutti.